L'Italia vive l'emergenza civiltà, paradossalmente, manchiamo di civiltà. Noi siamo, dopo la Gran Bretagna, il paese con più disuguaglianze, disuguaglianze sociali. Non siamo cresciuti a livello economico, siamo cresciuti a livello di disuguaglianze. E le mafie sono forti quando la politica è debole. Le mafie sono più forti quando le politiche sociali non vengono affrontate. Abbiamo una marea di gente che sono orfani di territorio, manca servizi, spazi, opportunità, riferimenti. C'è un disagio lavorativo nel nostro paese che è impressionante, tra chi ha perso il lavoro, chi cerca il lavoro, chi è cassa e integrato, chi eh, vive un disagio lavorativo in questo senso, eh, chi forma di, di lavoro nero. Eh, noi abbiamo circa 7 milioni di persone che vivono il disagio lavorativo. Allora, qui eh, sono i nodi che si affrontati, i problemi della casa, il problema delle famiglie. Noi abbiamo 6 milioni di persone analfabete in Italia. L'Unione Europea ci ha richiamato fortemente un mese fa sulla dispersione scolastica, di cosa stiamo parlando? Abbiamo raggiunto 9 milioni di povertà relativa, 5 milioni di povertà assoluta e allora se la democrazia è pari dalle mafie sono forti.